La presta mozionica cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto un progetto di economia comunitaria. Eh vabbè ce ne tanti. Sì, un progetto di economia comunitaria che è realizzato autonomamente da un imprenditore locale che si è... ha unito con le sue conoscenze ancestrali, che gli ha passato la, la, la, la nonna, sia un imprenditore che viene dal campo e poi ha studiato economia ha messo insieme le, le, sue, le sue conoscenze antiche la, la conoscenza del territorio la capacità di mettere di fare rete con le comunità locali e ha creato un'impresa un di turismo comunitario realmente dal basso e quindi qua siamo sull'Amazzonia, Amazzonia è un fiume amazzonico dentro la foresta amazzonica e all'interno di questo improbabile abbiamo conosciuto questa persona che ha creato un quello che lui chiama il fancy camping che è, un, che è un, un lugar un posto dove fare campeggio attrezzato e ha costruito sul terreno di un vicino di casa fondamentalmente quindi quello che fanno loro loro mettono le competenze turistiche le competenze marketing la capacità di trovare ed acquistare l'equipaggiamento corretto, ad esempio le canoe con le quali siamo arrivati fino a, a lungo fiume vengono dagli Stati Uniti, perché qua in Ecuador non si trovano queste canoe, e invece le persone locali gli danno assistenza logistica per la cucina, per il cacao, il platano per tenere pulita la, la, la zona e per accompagnarlo nella visita nella selva. E cos'è che la differenza da altre attività? Bene. Eh la differenza da altre attività è che le altre attività turistiche i, turisti Atena, come la maggior parte dell'Ecuador, sono delle attività che vengono realizzate top-down dall'alto, da aziende che sono straniere oppure che sono equatoriane, ma di chito e comunque che si rifanno dei modelli di tipo occidentale quindi sono delle attività predatorie in cui arrivano eh, a volte danno quattro soldi alle comunità locali ma fondamentalmente non coinvolgono nel processo di crescita e di scambio culturale anche le, il, le comunità locali e invece questa qui è un'attività che nasce al passo, che nasce da, un, eh, da una persona che è realmente è cresciuta qui che è cresciuta nel campo e in che modo le coinvolge? non lo c'è so. una, cioè una differenziazione di competenze c'è cioè, quello che lui dice è inutile che come azienda noi possediamo tutti gli asset ciascuno pone i propri asset e tutti insieme realizziamo un'impresa che è un'impresa compartida Ad esempio la canoa è, di una, è del vicino di casa che è lo stesso proprietario del, del terreno ma non perché non si possono comprare la canoa ma semplicemente perché in questo modo tutto ciò che riguarda eh, la gestione, la manutenzione, la, il rischio connesso all'utilizzo all'acquisto della, della canoa è di un, altro, di un altro soggetto quindi il tour turistico è fatto da eh, un mix che sono competenze di turismo, di marketing eh, che è il negozio in centro città, che è la capacità di eh, contattare tra, e contrattare con il cliente e altre competenze che invece sono differenti, che sono eh, la capacità di mantenere eh, la canoa, di mantenere l'accordo pulito, di gestire, di mantenere eh, so, togliere i parsiti dal tetto di paglia, cose di questo tipo. Così come il, hanno fatto un accordo con un trasportatore locale che mette la camionetta, ma non perché loro non possono comprare sia camionetta, ma se perché così eh, l'asset camionetta viene totalmente gestito da altre persone. E poi alla fine quello che del, dell'importo che il turista dà viene compartito tra, le, tra i diversi soggetti che realizzano il tour in più una parte va alle comunità locali che, che ospitano e che, che si rendono disponibili a farsi visitare da, da, dal turista e alla fine del di tutto quanto il progetto, a fine anno, il 10% dei guadagni che rimangono, tolte le spese, vanno reinvestiti in progetti comunitari. Non ti ricorda qualcosa? No, non mi ricorda assolutamente niente. <ride> andiamo a vedere, andiamo a vedere un po'. <ride> qualcosa di familiare perché abbiamo avuto più o meno anche noi delle idee simili e le stiamo applicando ma semplicemente a qualche migliaia di chilometri di distanza stiamo applicando Abbiamo st trovato l'economia collaborativa nel cuore della foresta amazzonica Qua è dove si mangia, non più di otto persone però. Eh. No, sì, no, sì. Lui Daniel, no. l'imprenditore locale, no. le guida. No. E questo è il nostro ospite, proprietario del terreno. Come si chiama? Francisco. Francisco. Francisco. Francisco. Stanno cucinando la pasta. Mm. La pasta all'italiana? La no. <ride> cucina della Salone della selva Questa sì, è una capanna costruita con i metodi tradizionali quindi è esattamente identica alle case locali è costruita da persone locali uh -huh. E dove dormiamo? Fancy camping perché c'è anche la compost toilet. L'avrei tenuta come chicca per i nostri amici tedeschi che amano le compost toilet. Ah, le sculpe. e questi sono i luoghi dove vengono forse le tende. Quindi la tenda e viene messa e tolta ogni volta, però c'è una capanna che protegge dall'acqua e che è una struttura permanente queste capanne qua sono fatte tutte con materiali eh, locali quindi che vengono proprio da qui e il tetto è fatto con delle foglie che vengono essiccate e che sono molto efficienti nel, nel proteggere dall'acqua bene, in conclusione, non concludere in conclusione scrivo un'ulteriore un dimostrazione che l'economia collaborativa, anzi l'economia comunitaria, l'economia cioè di comunità, che è l'economia che è basata sullo sforzo condiviso di più soggetti, ciascuno cioè dei quali si porta un asset e, mette, e, e, e si prende dei rischi in maniera autonoma, è il, il modo in cui il mondo sta cambiando. E sta cambiando al basso dappertutto, anche dal corso mazzato.